Bentornati, è arrivato il gran caldo è arrivato anche il GTR in pista che al curvone, e voi sapete che il rettilineo di Valle Lunga è corto, arriva a oltre 260 km/h. Bene, quando questo progetto è iniziato, alcuni di voi eh, l'hanno seguito, quelli nuovi benvenuti, insomma da oggi in poi vi racconteremo. La macchina ha subito uno sviluppo tale che la porta a eguagliare alcuni record, record di velocità. Ma cosa succede quando la macchina diventa molto veloce? Serve ridonare alla vettura l'equilibrio che casa madre, mamma, Nissan, aveva pensato quando è stata progettata. Quindi interveniamo sulla ciclistica, freni, assetto eccetera eccetera. Se una macchina spinge così tanto, e lo vedremo spingere a valle lunga nonostante non stiamo cercando assolutamente un time attack, quindi gare sul tempo o cose del genere, volevamo semplicemente sentire come va la macchina, che si deve testare per forza in pista diavolo del genere per capire come migliorare gli step successivi perché il progetto cari miei non è finito qui quindi entriamo in pista con tutto il team di officine cuba ricordati di metterti le cuffie e di regalarmi una bella iscrizione e un bel like a questo video buona visione Vai, ed impossibile tutto un anno fa addirittura il GTR era di un altro colore abbiamo fatto le quattro cifre eh? 1020 ci siamo quasi eroga 1020 cavalli con 2,2 bar di pressione e benzina a 108 anni. WTR è stato il nostro primo grande progetto, è capitato durante il Covid e nella disgrazia del Covid diciamo siamo stati fortunati perché ci ha permesso di concentrarci abbastanza sul progetto. La macchina è stata completamente disassemblata e il cambio è stato mandato in Germania a preparare. Mentre sul motore abbiamo scelto noi tutta la componentistica interna e mentre l'assemblaggio è stato effettuato da DP Performance a Sant'Agata Cata Bolognese con cui collaboriamo abbastanza spesso. Abbiamo optato per questa opzione, vista la grandezza del progetto abbiamo preferito andare sul sicuro che metterci a fare esperimenti. Ecco. forgiato il motore e abbiamo proseguito montando il kit turbo, che è composto da due Garrett GTX 3076R Gen2 che non erano disegnate per il kit che abbiamo scelto ed è stato uno, diciamo, lo scoglio principale con cui abbiamo dovuto combattere. Eh, perché il GTR monta le turbine molto vicine al telaio e avendo dei turbo maggiorati molto grossi tutto diciamo, il giro tubi dell'aspirazione abbiamo dovuto rifarlo da zero uh. ovviamente a parte la parte motoristica abbiamo, siamo intervenuti su sospensioni, freni e assetto, regolazione dell'assetto, impianto di raffreddamento dei freni e del radiatore acqua, del radiatore olio, del radiatore trasmissione, insomma, tutto il contorno anche è stato molto importante per riuscire a gestire una potenza del genere. Il resto è cattivo È stato fatto un primo test a Vallelunga dove guidavo io, dove abbiamo riscontrato che la macchina era abbastanza ingestibile e quindi siamo dovuti calare anche con la pressione del turbo. Montava delle gomme di serie quindi stradali, non specifiche per la pista e abbiamo visto anche che bisognava lavorare sulle temperature di raffreddamento e specialmente sui freni perché il GTR non frena ma rallenta. Di conseguenza abbiamo montato un kit impianto frenante carboceramico di derivazione Corvette su pinze freno originali e un impianto di raffreddamento con dei condotti specifici. Nel secondo test che abbiamo fatto a Vallelunga, eh, dove nel frattempo il GTR è diventato blu, eh, abbiamo scoperto che bisogna lavorare parecchio sul raffreddamento del motore, infatti ci stiamo attrezzando con un radiatore motorsport vero e proprio. Un'altra particolarità del GTR è l'utilizzo di un sistema flex fuel ovvero che in base alla benzina che uno va a mettere dentro riconosce automaticamente la percentuale di etanolo quindi è stata mappata in modo che può andare in giro solamente con benzina 180 108 anni del distributore quindi per uso daily diciamo oppure per andare in pista con le 85 nello specifico usiamo quella della Magicas. e questo ci permette di mantenere un'affidabilità elevata. Qui invece cosa abbiamo Giovanni? Qui abbiamo degli ammortizzatori Hollins che andremo a sostituire in quanto nel primo step erano state sostituite solamente le molle sugli ammortizzatori di serie e volevo farti sentire Matteo che per quanto sono leggeri sembrano finti, sono veramente fantastici. Madonna, sono leggerissimi. Sembrano finti e poi andremo ad intervenire sulle barre antirollio maggiorate e regolabili, come vedete da questi fori, eh, per appunto avere più margine di manovra sull'assetto. tante macchine nel circuito di Vallelunga pepate e anche, devo dire, l'occhio che vuole sempre la sua parte molto belle nell'estetica vi lancio, infatti, o meglio, vi veicolo in questi 6 link che vi lascio qua sotto in descrizione con il mio codice sconto del 15% Codice sconto, officina del pilota, per sei link di prodotti che riguardano le appendici aerodinamiche. Puoi comprarle, qualunque sia la tua auto, ce n'è per tutti i gusti e montartele anche da solo, molto facili nell'applicazione. Parliamo di canards, parliamo di minigonne, di lip anteriore posteriore, tutta. Una serie di prodotti che poi se volete anche un po' spaziare magari andare anche un po' sulla deportanza quindi ale, ale in carbonio, sedili più race potete comunque visitare www.simoneresing.com quindi clicca vai a vedere di che si tratta e se ti va compratele, noi torniamo in pista Quindi alle note dolenti, perché un progetto del genere nella sua grandezza ha anche un costo abbastanza importante. Diciamo che tra collaborazioni esterne, manodopera, costo dei componenti, banco prova, trasferte varie, prove in pista, perché quelle a tutti gli effetti sono parte del progetto e si va a sbattere su un progetto del genere circa su di 80.000 euro e comunque in un progetto complesso come potrebbe essere quello del GTR cerchiamo di garantire un discreto margine di affidabilità in particolare come dicevo con il sistema del flex fuel che soprattutto in pista e in condizioni estreme garantisce un diciamo un un piccolo salvagente perché eh, nella 108 anni che si trova il distributore sì, l'etichetta è quella 108 anni ma può capitare tranquillamente un pieno misto d'acqua un pieno con sporcizia un pieno non da 108 anni e quello è sempre un'incognita invece con una benzina diciamo da corsa vera e propria escludiamo tutte queste variabili Durante l'assemblaggio dei motori è d'obbligo. Garanzia di qualità e affidabilità. Domani <ride> si rompe, <t> immagini. <ride> <ride> Giovane ragazzo di Officine Cubo, dovete seguirlo. Lui e tutto il suo team fantastico. È secondo il profilo di Officine Cubo. Di Instagram, Facebook. Facebook. Tu pure ancora su Facebook vai? Beh, la pagina c'è, va. Ma. Non è seguitissima con quella di Instagram, però insomma però, sta lì. Anche il sito c'è. Cioè... Al, al di là di questo, poi i social sono sempre, lasciano sempre il tempo che trovano. So. se vengono a trovarci su via di Porto Simone 107 a Roma Monte Rotondo Scalo a dire la verità noi siamo qua, aspettiamo abbraccio aperte. abbraccio aperte. se non vi iscrivete a sto canale ciao cliccate, cliccate guarda <ride> <ti> a te <ti>